E qua, oh, eh, vai coppo! Ecco. a P Amadeus. È il mio personaggio. Ah, tranquillo, il spiaggia, tab, cos'è tab? Ah! ah. ah. Eccola a vediamo un attimo che qui. Ok. Eh, met Metti la feggiola più là. Sì, certo. Oh, qua. oh mio dio, sta che scamo tutto. Incastate no, no. la fermo. Beh, beh, nah. Ma se mette bene. Non lo sai usare. Ah, ma è una tartaruga trovata. Non lo sai usare, guarda che cantiglia ti ha fatto! Eh, almeno ho fatto no, so. una baccheca. Ah ok, adesso spostiamo anche la... la, la, la cosa. Guardi, tenga! Facciamo un pigiolino. Mm -hmm. Ok. Ah, ma ci stiamo dimenticando, detto tardi. Oh, una tartaruga! No, non posso pre. Tenga, la tavola da Ble. Ble. Ma... Dai andiamo avanti qua, non induciamo. Ma... Lasci stracchito che sto topando. Aiuto cosa è <ride> No, che va in acqua. Aspetta, faccia dai, <ride> dai, che sono qui. Uh l'amacca mia la macca Oddio, che ha avuto una macchina di coco qua. Bene. Come si fa a nessuna Basta fare così. Così. Così. No, non si fa così. Forse allora, si un attimo. Bombo. Fer -fer Fermo, Fe aspetti. Ce l'ho fatta. Allora, ma che cosa vai? fai quello? Con... La, no. Mamma mia la. Meglio <ride> o no? Guarda, guarda. No. Allora, allora. Guardi, non lo so. Dice... Ah no, ma si applica anche Amadeus. Non è solo togliere loro. Amadeus è grande. po'. Andiamo. Aspetta che abbiamo un tusso di acqua. Allora. No fermo fermo esatto, metta là che io vado fu e qua c'è qualcosa E' a posto la, guardi, guardi No! Venga! No. Cosa ha fatto il cubo? Sto volando, dov'è? Dov'è? <ride> Chi? E li hanno trasportato via? Sono arrivati gli UFO? Ecco abbiamo appena glitchato la missione. Allora andiamo a prendere il cubotto di questo va Ok Guardi che è l'ultimo eh <ride> Va bene Venga venga com'è Faccia lei Che ca... lasci oh, lasci che fermo. Adagio La Ah no, non una po la volta, infesante. forse. Esatto. E se no, facciamo così, guardi. Questo lo mettiamo qui. No, no che casino sta... Perché? No, no, fermo cubo! Ah no, è lei, ok. <ride> Bene. Là. Ma non sono uguali? Non so. Dai, ci sono riuscito eh, Mamma eh, mia eh, eh. F Qui F Ah se no, ma che, che, che <ride> sta succedendo? Allora, con calma, qua ti ne stanno spawnando, faccia lei Ah, ho capito, dobbiamo fare più peso possibile Venga qui No, venga via, venga via di lì, per piacere mi si sposti, stia fermo. Ok. Oh la... no, non funziona. No, dobbiamo salire. Mm. Allora andiamo. sopra ah. Ah. Uh, no. Cosa sto facendo? Niente. Aspetta. Venga via, venga via un attimo. Guardi con lo scoperto. Aspetti un attimo che posiziono, aspetti, aspetti, non faccia niente detto non faccia niente ma fa... Eh, ho sbagliato, ho schiacciato su, F qua, Mi vado per a <ride> perdere il corrispore <favore>. Ma chi... Eeeh cosa Oddio, forse non era previsto questa cosa Allora, vediamo se ci... Anche Dio, grattate... Fermo Oh, oh come ha fatto? Eh non glielo spiegherò mai. Oh mio dio, guarda che bello! Oh che bello. Guarda un cannone! C'è qualcosa là su quel cannone? C'è qualcosa? Dice? Si si Ma se, se lo spostiamo con la magia invece di rischiare morte certa. Ah si può spostare. Oh, ah ok si può Possiamo anche nuotare eh. Si può nuotare? Ok Stai... Cavate canone, ok Qui dentro cosa c'è? Altri canoni? Guardi che roba Le abitazioni di Trina sono massa fantastiche oh, Diceva lei prima eliminare... no... Eh... La perdita dello stile cartonesco Però qua, bene o male sì. No, che tipo così c'è i personaggi mi sembrano un po C'è! Oddio, che c'è scritto! Ah, che non ho già preso foto! Una, un fagiano! Oh. Oh, ma qua si può entrare, aspetta! No, diceva... Guardi tesori che ho trovato! Eh, si sì, dicevo! Eeeh... I personaggi mi sembrano molto più plastici, meno naturali come, non so se mi spiego! Ah ho capito no, Ho capito Però va bene insomma ma Na nostra... che cavolo ah, Eh ho sbagliato Ho sbagliato Mi ha fatto quasi morire qua ho sbagliato Aspetti che oh, allora, ma... un attimo Guarda Che Madeo ogni volta La oh, cascata cavolo. Mi viene voglia di farmi un bagno Ciao Guarda! Sto risalendo la cascata! Sto <ride> risalendo! I believe I can fly! No. Sembrava che volasse! Ah. Come no, no. la cascata non ha potere su Amadeus! Esatto! Eh, e' altrimenti come mago che non ce la fa neanche la cascata! Ma credo che qua fosse... Eh, questo qua credo che si, si, si dovesse ipotizzare di far così. Proprio oh, propri c'è la cascata che... c'è la corrente dell'acqua che non è poi così forte. Credo. La. Guardi la spiaggetta privata. Esatto. Tenga un sgabello. Oseatto. Oseatto era. Eh? Tenga lo sgabello. Sì, grazie. Mm. E a lei l'altro? Tab, quello tab Ah, guardi, guardi, guardi Là Ma me l'ha distrutto Ah, si fa così Là Ma Mi scusi Mi scusi un paio di ciupole Allora, oddio un testo E' mm, qua mm. bene. Ah, bene Ah, schiacciando bene, bene. Cos'è questo? È un un'ostrica? Cos'è QE? Ah guardi con QE si può muovere in profondità il cubo. Quindi lei sgancia qua, lei sganci sopra. QE? Ma no! Ma ce la fa! Ah ok! No, ho visto. È in altezza no! Ah col mouse magno! Eh. Bello! Apri! Wow. Oh, guarda che roba! Venghi, venghi, che è pieno di roba! Um, perché a me non si apre? Ecco! Ma perché te non si apre? Non si è aperto! Prova di schiacciare il bottone! vabbè la teletrasporto io, vengo! Ok! Spero, mi Tutto hanno appartonato! Piango. Non si teletrasporta. Ancora. Mi metto su un, un angolo e piango. Non si teletrasporta? No, non ancora. Oh cacchio. E eh, io mi sono bloccato. Perché? No, forse la for posso fare. Oh Pro prova a vedere se c'è un comando per trasportarsi verso... l'amico tipo... ah boh, non lo so sì. io eh, Che glitchato tutto ci... schiacci un po' di comandi a caso ah oh, ho trovato, ho trovato l'uscita forse abbiamo perso un sacco di tesori però spero di... ah no, ho fatto anche un giro Qua, siamo un po' nella cacca fine delle babbuce, sa so. eh lo so. Se è glitchato, se è glitchato tutto. Capitato. Bene, <coughs> molto Bene, probabilmente eh, taglierò e... <ride> questa e parte. E ci ritroveremo quando. E ci ritroveremo quando sì. Amadeus sarà tornato. Vado tranquillo! Ah ma io posso morire Vediamo se riesco a Eh morire. volendo La bastia si stanno... lanci <susk> <susk> Eccoci qua la vedo l'ho vista l'ho vista Wow Ma che Oh uh, qua purtroppo ho già pulito tutto l'area venga Bene Venga venga Ma dove siamo? All'interno di una roccaforte? una grotta sembra una grotta tipo naturale, insediata mm. dagli insediatori. Ma venghi, sembrano venghi. dei riti. In esatto. Venghi venghi. Venghi sull'ascensore prima che lo faccia partire. Ok. Oh state! Stia fermo un attimo. Ah, okay, ok. No, che cacchio sta succedendo? Okay. Metta là, metta, metta, doppio, è eh, vero? Siamo a doppio peso. Oh, E preso anche questo. Oh, wow. eh, ha eh. E' tanta rughe! Mm. Porca la puttana. Are o l'altri? là, che crono di là. È bello di ti sia Grazie ancora per tutte le magiche forze che mi hai dato e tutte le meravigliose avventure. Se sei qui per lavoro, mi dispiace, ma non posso unirmi Hai te. la prima volta che sono in vacanza con la mia famiglia da quando tu e io No, mi È tagliato mezzo audio, lo finiamo. Oh, è un Puoi c'è proprio. che è oh, no mangi... estremamente inconveniente. Well, no.